Questa seconda parte dell'uso del regolo sulle percentuali ci porterà a un qualcosa di molto più pratico, il calcolo dell'IVA. Questo non vuole essere assolutamente una lezione di economia, però dobbiamo fare alcune precisazioni. Le aliquote IVA in Italia sono tre, 4%, 10% e 22%. La formula per eh, calcolare l'iva oppure l'imponibile è relativamente semplice ed è 100 più iva fratto 100 uguale il totale del bene fratto l'imponibile. L'imponibile è il, il valore del, eh, del bene scorporato dal, uh, dall'IVA, cioè senza l'IVA. Infatti questa operazione di calcolo dell'imponibile si chiamerà scorporo. Adesso che ne sappiamo un attimino di più, ehm, vediamo eh, un esercizio. Immaginiamo di comprare un bene, qualunque cosa voi avete in mente, di 320 euro, con l'IVA al 22%. Devo calcolare l'imponibile, cioè il valore del bene senza l'IVA. Quindi dobbiamo fare 100 più l'IVA, che è in questo caso al 22%, quindi diventa 1,22. Se fosse il 4% sarebbe l'1,4% eccetera eccetera. Diviso 100 uguale il totale che conosciamo che è 320 euro fratto la nostra incognita che è l'imponibile. Come vedete anche qua eh, siamo di fronte a una eh, proporzione. Vedremo i due modi eh, per utilizzare il regolo. Ecco, nel primo caso dispongo i valori come eh, nella proporzione 100 sotto sulla scala D l'1,22 sulla scala C e il 320 sulla scala C dove vado a vedere in corrispondenza sulla scala D il suo valore che è di 26 262 adesso devo fare facciamo l'altro metodo quindi 320 diviso 1 e 22 per chi ha difficoltà su questo passaggio consiglio di vedere il video chiamato fuori onda qui lascio il link sotto nel, nella descrizione del video. Il risultato di questa operazione è di 263. Vediamo le cifre significative, quindi 3 1,22 è una cifra significativa, devo aggiungere una cifra significativa perché la parte mobile si è spostata verso la mia destra. Facciamo un altro esempio, 843. Devo calcolare in questo caso il valore della provvigione. Vedete che con il metodo della proporzione non faccio altro che allineare i valori sul regolo. E quindi vado a leggermi la mia x, quindi la mia incognita, e trovo circa 151, 152, perché la terza cifra in questo caso è soggettiva. L'altro metodo è quello quindi di fare 843 per 18 perché sono in diagonale sulla, sulla proporzione diviso 100. Quindi eseguiamo la prima operazione che è di 843 per 18. Quindi allineo sulla scala D l'843 con il valore 1, e vado a leggere in corrispondenza della scala C, il valore 18. Sotto ho il mio risultato, che stimo di 151. Vediamo le cifre eh, significative. 3 più 2 è 5. Mi manca una cifra, quindi devo aggiungere 1, 0. La seconda fase è quella di dividere per cento. L'operazione è chiaramente molto semplice, si può fare anche mentalmente. A, a livello proprio pratico vediamo cosa succede con il regolo. Quindi sono 5 cifre meno 3, sono due cifre, però devo aggiungere una cifra significativa perché il curso, la parte mobile è andata verso destra. Quindi in corrispondenza del mio, del mio 1, Devo leggere: 1517 1 Ok, ok, ok, ok. Um, vediamo l'ultimo esempio. Immagino di vendere un prodotto 250 euro e la mia provvisione è del 3 per cento, quanto sarà come valore. Anche qui vado a, a mettere la proporzione posso usare sia la proporzione oppure il secondo metodo che noi abbiamo visto in questo caso 250 per 3 devo avere un risultato di 5 cifre significative quindi allineo tutto e vado a leggere in corrispondenza sulla scala C 75 però ho 5 cifre significative significative, il curso, il, la parte mobile è andata a sinistra, quindi non devo aggiungere niente, di conseguenza il mio valore sarà di 75.000. 75.000, 5 cifre significative, meno 3, quindi più 2, meno 1, perché il, la parte mobile si è mossa verso la mia destra. Il mio risultato quindi è di 7,5 euro, vabbè, mi beccherò 7,5 euro di provvigione.